E vogliamo fare il punto della situazione anche sull'edilizia scolastica, dopo averlo fatto qualche settimana fa sulla viabilità, perché ci stiamo impegnando al massimo anche su questa seconda funzione fondamentale delle province, perché ci teniamo tanto eh, in collaborazione con i presidi, i dirigenti scolastici per cercare di dare risposta. E ovviamente abbiamo bisogno di sostegno dagli organi superiori perché... Dai fondi propri quest'anno riusciamo a mettere solamente 650 mila Euro, quindi dal bilancio della provincia, per le manutenzioni. Ovviamente abbiamo il sostegno della Regione Campania che ci ha dato 3 milioni e 6 che stiamo definitivamente attuando dopo l'approvazione del, del bilancio previsionale a fine marzo. Stiamo approvando tanti progetti esecutivi e tanti di questi sono stati appaltati. Eh, per cui inizieremo tanti lavori durante l'estate, approfittando della pausa eh, estiva, delle attività didattiche e, e daremo una serie di risposte importanti, richieste da tanto, faccio l'esempio di qualche eh, importante istituto provinciale come il Confalonieri di Campania, il Parmenide di Vallo della Lucania, il Tasso di Salerno, il Vico di Nocera Inferiore per fare solamente alcuni esempi stiamo cercando di centellinare le risorse, mettiamo 100.000 euro su un istituto, 200 su un altro, 150 su un altro a seconda delle esigenze ovviamente eh, ce la mettiamo tutte perché ci rendiamo conto che la situazione strutturale ma anche impiantistica di molti edifici scolastici è grave però voglio segnalare che dal monitoraggio che stiamo facendo e stesso io Sto visitando molti istituti e ce ne sono tantissimi sui quali non si mette un, uh, un euro, una lira di, uh, di soldi per sistemarli, ma secondo me da 20-30 anni, perché basta fare un'analisi diagnostica e capire che questi istituti di livello provinciale non sono stati manutenuti da decenni. E quindi non è che è un problema solamente degli ultimi anni, io dico, eh, mi rendo conto che anche le amministrazioni provinciali precedenti hanno avuto problematiche economiche, disponibilità limitate, risorse, ma oggi siamo davvero come dire, ridotti al lumicino. Io faccio un appello anche al Ministero voglio dire, della pubblica istruzione, al Ministero delle infrastrutture, al MIT, eh, che eh, come dire, possano eh, sostenere di più le province. Noi abbiamo 138 istituti scolastici, la richiesta di interventi è estremamente elevata, ci vorrebbero altro che 38 milioni di euro per dare le risposte necessarie. Io ho visitato il Nautico a Salerno, ma veramente siamo in condizioni indecenti, cioè i bagni non sono utilizzabili, ma bagni che non non ricevono eh, manutenzione secondo me da vent'anni, non è un una situazione maturata eh, in poco tempo, per, però nello stesso tempo riusciamo a mettere in campo questi 3 milioni e 6 che il governatore De Luca ci ha trasferito, riusciamo a fare le gare sul Vanvitelli di Cava per 5 milioni di euro, e abbiamo... Eh, anche eh, diciamo avuto il finanziamento sempre tramite la regione di un milione e mezzo di euro, un milione e quaranta per eh, la messa a norma antincendio su 23 edifici scolastici della provincia e anche in questo caso stiamo approvando i progetti esecutivi per fare i lavori durante l'estate. Per cui ce la mettiamo tutta centellinando le risorse, utilizzando di tutto e di più, ma eh, veramente il mio appello accorato va a chi ha disponibilità maggiori rispetto alla provincia soprattutto al governo nazionale io so benissimo che la regione Campania quest'anno metterà in campo tutto si finanzierà come sapete lunedì scade il PTS il piano triennale di inizio scolastico che viene aggiornato e finalmente ci saranno diciamo, dei finanziamenti cospicui a provincia e comuni, soprattutto ai singoli comuni, eh, quindi vediamo come va a finire perché mi pare che la Regione Campania finanzi 250 milioni di euro circa per eh, l'edilizia scolastica quest'anno, quindi progetti esecutivi e dunque quanti quantierabili in pochi mesi dovrebbero iniziare i lavori.